Thank <music> you. Perfetto, Avvocato, eh, oggi è una giornata importantissima, terza conferenza, possiamo parlare di conferenze internazionali a questo punto, vista la sua presenza, ma anche la presenza di un parlamentare francese. Allora, purtroppo oggi la, la deputata Von non è potuta venire perché ha avuto dei problemi non personali ma di sua famiglia, quindi non ha potuto lasciare Parigi, eh, però porto la parola anche della deputata, cioè infatti oggi c'è un'apertura internazionale per quanto riguarda le cure precoci, non c'è solamente in Italia ma anche in Francia, eh, la deputata Bonera è una delle fondatrici dello stesso di un movimento molto vicino a, a quello creato in Italia da Eric Grimaldi e la, la, la, la, la deputata Bonera ha creato eh, le sole, messe, lasciamo i medici prescrivere, quindi lo stesso concetto, cioè arrivare a curare le persone, prima di tutto con delle terapie, quelle che esistono perché è possibile effettivamente curare senza aspettare situazioni gravi, secondo punto le cure domiciliari importantissime perché Evic non naturalmente l'assalto all'ospedale e quindi anche tutti i problemi nosocomiali, quindi c'è una vera e propria volontà trasversale, non solamente in Italia, in Francia, ma in altri paesi, di arrivare a capire che in ogni caso se dobbiamo un giorno affrontare anche altre epidemie, è necessario pensare che non si può passare il tempo a vaccinare, a vaccinare, il vaccino esiste, uno eh, lo, lo, lo accetta nel campo, però questo non è più che sufficiente perché nel momento in cui ci saranno cambiamenti costanti e naturalmente le cure preventive sono necessarie e le terapie naturalmente che sono prescritte dalla coscienza del medico. vaccini non ne possiamo parlare ancora perché si chiama di terapia sperimentale genica, quindi io sono per la prevenzione come giustamente sottolineava anche lei. Qual è la sua posizione? rispetto a questa sperimentazione genica? Ma la mia posizione è una posizione che è stata espressa dall'associazione Reazione 19 di cui sono il Presidente noi abbiamo creato questa associazione con 70.000 di denti in Francia, è la più grande creazione che è stata fatta dall'apparizione del Covid e la nostra associazione ha preso delle posizioni che sono veramente giuridiche, c'è una definizione precisa del vaccino che è stata costruita nel tempo, cioè quello di utilizzare naturalmente un virus inerte e coltivare questo virus inerte per poi iniettarlo nel corpo e far sì che gli i corpi naturali dell'uomo, dell'essere umano si formino. Oggi il problema non si tratta di essere pro-vaccini o antivaccini, perché questo è un errore gravissimo, creare questo scontro sociale è un'ignominia, perché questo vuol dire mettere, scontrare le persone, di esseri umani, di fronte a qualcosa che è assurdo, la salute. In realtà dobbiamo applicare, e io lo dico da giurista e parlando dei medici, il primo principio è il principio di non nuocere. Nel momento in cui io ho una situazione in cui ho degli adenovirus che sono degli organismi Modificati geneticamente, di cui non so quali saranno le conseguenze sul genoma e sull'essere umano, quando l'ARN messaggero, di cui non so quali saranno le conseguenze. In più ricordo che il 21 giugno è stato scoperto il famoso enzima TETA, che ha la capacità di trasformare l'ARN in ADN. Tutto ciò che è stato ripetuto da mesi e da mesi e da mesi sul fatto che non ci fossero eventuali interferenze tra l'acido ribonucleico e il genoma è una falsità perché oggi abbiamo questa quindi nel momento in cui abbiamo, non abbiamo delle conoscenze acquisite, nel momento in cui c'è un principio che è quello di non nuocere, dobbiamo utilizzare ciò che noi conosciamo, ciò che noi sappiamo, prima di intraprendere sperimentazioni che poi sono quelle che sono ricordate anche dalle nostre convenzioni internazionali. La convenzione di Oviedo ricorda che la sperimentazione non può essere fatta, perché oggi nel momento in cui siamo con un'autorizzazione condizionale non possiamo dire che abbiamo tutta la conoscenza e la coscienza di quelli che sono gli effetti di questo tipo. Quindi l'errore di dire sei un antivax è un errore gravissimo. Perché vuol dire costruire un rapporto di scontro a livello sociale quando dovremmo essere tutti insieme, uniti da una sola e unica volontà, quella di porre la salute dell'individuo, non solamente collettiva, ma più di tutto il consenso individuale come prima regola nel mondo della salute. Quindi l'unico vaccino è quello del buonsenso alla fine? Il buonsenso è, è a geometria variabile. Il primo vaccino è quello di intraprendere le cure con quello che noi conosciamo. Io sono sempre molto eh, diffidente eh, sulle norme etiche e le norme a geometria, perché io sono giurista, quindi ho bisogno di una regola. Però non confondiamo la norma legale e la norma giuridica, sono due cose diverse. Io sono per Antigone, nel senso che ci possono essere delle leggi, ci possono essere dei decreti che sono sono forza di legge per lo Stato ma che possono essere ingiusti e io mi batto contro i testi che sono ingiusti. Grazie Avvocato. Noi veniamo da Treviso, in particolare dal comune di Santa Lucia di Piave, comune di residenza del dottor Riccardo Sciunschi, medico che aderisce al comitato cure e terapie domiciliari, fa parte del comitato tecnico, è uno di quei medici che insieme all'Avvocato Grimaldi ha fatto ricorso al TAR per l'utilizzo dell'idrossiclorochina. Il dottor Schumski è anche sindaco del suo comune, ha curato quasi un migliaio di persone con nessun decesso e con praticamente risultati eccezionali. Pochissimi sono ricorsi all'ospedalizzazione e comunque quando sono arrivati in ospedale eh, hanno avuto i complimenti da, dai medici dell'ospedale per come erano stati curati a casa. Oggi il dottore non è qui con noi, ha partecipato comunque alla manifestazione di Milano. Oggi eh, per lui è un giorno importante doppiamente perché siamo qui in piazza Napoli e oggi si sposa. E, okay. quindi, e quindi è un assente giustificato, però col cuore mi ha chiesto di salutare tutti i napoletani e di abbracciare la piazza. Grazie. Allora stava dicendo delle cose abbastanza interessanti, guarire si può, basta prevenire e soprattutto avere fiducia. Ovviamente nelle 72 ore. E da dove viene? Da Roma, ecco. Da Roma e Perugia, ho cioè le amiche che adesso stanno in mezzo a questa, a questa di, di gente che è venuta perché intanto vuole essere curata da queste cure domiciliari che ci sono dall'inizio del covid noi siamo qui a manifestare ma non solo oggi noi abbiamo manifestato il 29 sotto le RAI in tutte le RAI, non so se l'ha saputo perché magari la RAI, la RAI non lo dice ecco. no, no, noi c'eravamo sotto la sede RAI di Napoli Ah, noi Persone. stavamo sotto la RAI di Roma, Viale Viale Mazzini e noi manifestiamo per tutti, anche per chi non c'era naturalmente vogliamo che ci sia intanto il pluralismo dell'informazione quindi noi vogliamo, vogliamo che non noi che siamo comuni mortali ma i nostri medici vadano nelle trasmissioni, eh, che ne so, porta a porta. Da noi è venuto er Eric Grimaldi, è stato il primo ad essere ospitato nella nostra rete televisiva. Perfetto, quindi noi vogliamo che, a parte Eric che naturalmente è, è diciamo, il capitano di questa squadra, però all'interno della squadra, cioè lui è riuscito a riunire dei medici che hanno fatto il vero giuramento di Ippocrate che secondo me non tutti i medici se lo ricordano, quindi eh, diciamo che queste persone che si sono sentite abbandonate in questi anni e mezzo hanno trovato un supporto morale, primo, psicologico e poi le cure che può dare un qualsiasi medico che ha studiato medicina Perfetto. all'interno dell'iniziativa dell ovviamente c'è spazio anche a quello che è il supporto psicologico quindi all'interno di quello che è stata l'organizzazione generale l'aiuto dell'aspetto psicologico è alla pari di tutti quanti gli altri siamo contenti di far parte di questo gruppo di avere un approccio integrato a Ma siete che... psicologi, sono, che... sono tutti psicologi e i psicoterapeuti. I psicoterapeuti questi con la maglietta gialla che trova e supporto psicologico nelle terapie domiciliari è importantissimo. è importantissimo, fa parte appunto del protocollo, così come è stato ideato da chi si è occupato della parte medica, della creazione del supporto in generale. Ed è penso la cosa particolare e importante è proprio l'aspetto generale, quindi olistico, al malato. Siamo qui sul palco di questo straordinario evento organizzato dal, dall'Avvocato Eric Grimaldi la terza conferenza nazionale, ma dal nostro punto di vista, avvocato, buon pomeriggio, non, non possiamo più parlare di conferenza nazionale, ma internazionale ci stanno delle presenze straniere, ci stanno due francesi. Ci sono presenze da tutta l'Italia, innanzitutto tra il pubblico e tra i guariti che sono arrivati da Bolzano alla Sicilia, quindi questa è una conferenza non solo per i napoletani e per i campani che dovrebbero rispondere in modo importante oggi perché è una città dalla quale è partito tutto tanti guariti, tanti medici da ogni parte d'Italia, tanti protagonisti anche dal, dall'estero, ci sarà anche l'avvocato Brusa, che è un avvocato che comunque c'è un movimento in, a Parigi, così come Martin Bonner, che è praticamente un medico psichiatra eh, che ha, altre... è un parlamentare che ha creato un'associazione, lasciamo liberi i medici Prescrivere eh, praticamente a, a, a Parigi ma fermo restando tutto qua noi dobbiamo risolvere la problematica più importante cioè quella di convincere Speranza a dover convincere, dobbiamo imporre a speranza il rispetto di quello che è stata la decisione del Parlamento e del Senato dell'8 di aprile in cui si è approvato un ordine del giorno con cui si impegnava il governo a revisionare i protocolli di cura con la partecipazione dei medici che sono stati sul campo, quindi anche dei medici del nostro Consiglio Scientifico. Quei medici che sono stati a casa delle persone ad ascoltarle, quei medici che hanno agito con un approccio terapeutico in fase precoce nei primi tre giorni, sarà nei prossime settimane anche pubblicato il nostro studio che dimostrerà che se agisci nei primi tre giorni. E aggredisci subito la malattia ai primi sintomi, avrai una percentuale di ospedalizzazione pari allo 0% su un gruppo di 70 pazienti che noi abbiamo chiaramente arruolato. Rispetto a chi viene preso dopo il quarto giorno dall'inizio della malattia, che può anche negativizzarsi, ma si negativizza in un periodo più ampio e con una percentuale di ospedalizzazione che è sicuramente superiore anche al 10%. Quindi, questo cosa significa? Che quello che diciamo dall'inizio, approcciare subito con la malattia, non attendere, non vigilante attesa come prevede il ministero, è la soluzione. Perché? non prendere in considerazione un'arma così importante, capisco che oggi siamo durante la campagna vaccinale, la, la, la gente pensa che la prevenzione col vaccino sia la soluzione ma c'è sempre stata nella malattia la prevenzione e la cura, quindi bisogna affiancare assolutamente alla vaccinazione la cura domiciliare perché abbiamo anche avuto tanti riscontri di vaccinati che si sono ricontagiati dal Covid e ci vuole la terapia domiciliare, una terapia domiciliare adeguata è fatta con dei protocolli e delle linee guida che tengono conto dell'esperienza dei medici che sul campo hanno guarito e curato migliaia di persone in tutta Italia. Cosa si aspetta da questa terza conferenza? Io mi aspetto innanzitutto una risposta da parte della televisione pubblica, io ringrazio tutti quanti voi che siete presenti come televisioni locali a tenere alto l'attenzione del nostro gruppo, Sergio Angrisano è stato una persona sempre presente, è stato tra i primi a ospitarmi a Napoli per parlare delle terapie, oggi si ritrova una piazza piena di gente, forse anche meravigliato perché non credeva che potesse arrivare a Napoli tutta questa gente che neanche dei, dei concerti portano da tutta l'Italia, quindi la gente per la per la salute fa anche chilometri e li fa anche con sacrificio. Quindi io mi aspetto innanzitutto una risposta importante da parte della televisione pubblica. Ricordiamolo che noi il 29 giugno abbiamo portato fuori alle 21 sedi della RAI di tutta Italia 2.000 persone con una lettera da me sottoscritta e con delle stanze precise per dire perché non si è mai parlato di terapia, perché non si parla del consenso informato sulla vaccinazione, perché non si parla della vaccinovigilanza passiva e della possibilità per chi si somministra il vaccino di poter segnalare le reazioni avverse a vigifarmaco anche perché tutto questo serve alla scienza, tutto questo serve alla comunicazione la gente deve sapere, non, si deve, non deve rimanere a casa impaurita, in ansia pensando di non poter curare questo Covid e di non poter ripartire noi abbiamo spaventato un'intera popolazione per una comunicazione a mio avviso a senso unico e allineata a quelle che sono le decisioni delle istituzioni quindi la televisione pubblica rimane pubblica e non deve essere televisione di Stato benché sia per il 99,56% nelle mani del Ministero delle Finanze Io le faccio l'ultima domanda perché lei è impegnatissima e me ne rendo conto e la ringrazio anche del tempo che ci sta dedicando Lei ha parlato del DL dove si rivedeva appunto la, la terapia, l'indicazione della vigile attesa, ma eh, Speranza si è opposto fortemente a questa ed è voluto ritornare a tachipirina e vigile attesa. Perché, secondo lei, Speranza la, la cosa più grave è che nessuno ha attenzionato a livello chiaramente di comunicazione è che Speranza ha impugnato al Consiglio di Stato la decisione del TAR del 4 di marzo con la quale l'ordinanza cautelare si eh, diciamo, sospendeva la nota IFA del 9 di dicembre sulla che viene vigilante attesa, l'ha impugnata nelle more del nostro dialogo con il sottosegretario Sileri, allora quando noi stavamo partecipando alla revisione dei protocolli di cura ministeriale con un gruppo di lavoro che si era formato con Agenas grazie a Sileri. A un certo punto poi Sileri mi ha comunicato eh, che dovevamo fare questo incontro con, con Agenas per questo gruppo di lavoro, il 23 aprile abbiamo fatto un incontro e il 23 è uscita la decisione del Consiglio di Stato che praticamente ha accolto questo ricorso di Speranza dicendo che non potevamo lasciare un paese senza delle linee guida quando noi stavamo partecipando alla revisione e quindi di lì a breve sarebbero state licenziate le nuove. Il 24 Speranza mi comunica, eh, Signori, mi comunica che purtroppo il ministro aveva iniziato a redigere queste linee guida senza la partecipazione dei medici e aveva in mano una bozza del 30 di marzo che lui addirittura non aveva comunicato al Senato in quella adunanza dell'8 di aprile. E questa cosa così grave significa che Speranza ha atteso la decisione del Consiglio di Stato senza licenziare per 25 giorni queste linee guida perché sarebbe divenuto tranciante quel provvedimento che bocciava i protocolli e che avrebbe provocato... Migliaia, centinaia di migliaia di denunce di parenti che, ovviamente, hanno perso i loro cari con la vigilante attesa a casa e con il paracetamolo. Ma questa battaglia non finisce perché anche le linee guida del 26 aprile sono state a me impugnate al TAR. Aspettiamo la fissazione dell'udienza cautelare e, nelle dobbiamo cercare di far capire alla popolazione che non deve rimanere in attesa a casa senza curarsi precocemente. Perfetto, io la ringrazio. Le comunico ufficialmente che noi, come testato giornalistico e anche televisivo, saremo sempre al suo fianco. In qualunque caso, non deve fare altro che chiamarci. Buon lavoro. Grazie gentilissimo.